Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitex e Marco007 E vi diamo il benvenuto all'ultimo DLC di Kirby Star Allies Allora, uh, sì Terzo aggiornamento gratuito, terzo e ultimo, aggiungo È arrivato l'ultimo aggiornamento di Kirby Star Allies Parti per... non ce l'ha scritto qua Parti all'avventura Parti all'avventura con nuovi amici di sogno e scopri un'entusiasmante modalità Ah, le memorie magolo Magolor di Kirby's Adventure Wii è tornato, sarà tuo alleato o oh, un impostore? Alleato? Neh, alleato. Tra non la. spoiler. Taranza fa un'entrata mm -hmm. spettacolare direttamente dal mondo di Kirby Triple Deluxe. Su, Gli arrivo da Kirby Sussi. Planet Robot. È pronta l'azione. La, scien la, la scienza è la, la sua. scienza è, è la sua. Arma. Ok. Evviva! Ma. Ora ci sono 12 amici di Sogno. Mm. Siamo sicuri? Wow, puoi usarli come alleati. Perché sì, va davvero. bene. Poi va bene, sì sì, ok, bravo. È stata aggiunta un'altra immagine, ce ne sono 15. Ce la farà a completare tutte? No! no. <ride> in questa parte lui, quali tutti i cuori e tutto tutto il cuore e al finale, chiama tutti gli amici di Sogno, in in, in, eh, o oh, in, un in una dimensione parallela. Allora... In questa parte noi faremo questa modalità, non tutta perché è lunga. Allora, ricordiamoci che domani è capodanno. In questa, nel giorno in cui ver ver verrà appunto pubblicato. Noi in una dimensione parallela Eh niente, <ride> volevo dire questo. Ok. Quindi auguri, no, non è vero. Eh... No, domani, quindi nel prossimo video del Capodanno. Il canto incessante di Ines ha aperto un varco nello spazio che, che porta a una dimensione parallela. Una vincente, una vincente modalità di ricadazione per Kirby e i suoi amici di sogno che si svolge in una dimensione parallela. Entra in una porta degli eroi per cambiare l'abilità di Kirby o fai scendere in campo un amico di sogno. Otterrai il tuo grado quando avrai sconfitto il boss finale. Raccogliendo i cuori amici puoi cambiare il risultato. Ok, in sostanza praticamente ci sono dei livelli. Ce ne sono 4 di livelli. Io non mi posso unire, naturalmente non posso fare. E... e non prenderò nessuna abilità. Eh... No, e... la devi eh... prendere per forza, ok Sì, lo so, bisogna prendere una, però Quindi, iniziamo. Vai, prendi un amico subito. Te. Dobbiamo raccogliere tutti e 30 i cuori in ogni dimensione. In totale ce ne sono 120. Tu mi devi ricordare dove sono però che io sono. Sì, allora. Che non mi ricordo dove sono. Di sotto non c'è nessun cuore. Però questo fra sì. Ok, primo cuore. Il primo fa sempre la musica e sì, passare. Il primo è ogni livello. Quindi fai e non mi rubare l'abilità. Perché? Perché no? Te ne, ne do io una, ce ne sono di andare attivo sul mondo. no. No. Vedi, possono ah, okay. essere tutti e due. Push. Vedi. Push. Ouch! Ok. Io vi ricordo che non posso. Eh, Venite oh, a me! Sì. Brutto Bombi Bros. Sei brutto, perfetto. Soryuk! Allora, questa è abbastanza di precisione, quindi. Ma puoi mandare un altro? No. Per uccidere nel caso dovesse morire. Perché Bombi Bros ce n'è solo uno, qui. Non è vero, lo sbagliano, puoi andarne dietro. Sì, perché dovrei. Andare indietro. Soryuk! Allora un poco dobbiamo andare lì. quindi, Marco. All, o, o uh, altro. Comunque questo è Bravo Bombi questo... si è offerto volentieri. E è... Oh yeah. Questo è uno degli ultimi video che aggriamo prima di nuovo display. Cioè, pr prima faremo questo video che facciamo la prima dimensione e la, Perfetto, e la Grazie Bombi. Poi terza e quarta. Poi uh, i DLC, cioè la cosa che gli amici di sordo. Quando ci sono. aspetta un secondo. Quando fine. ci sono quei quadri, dobbiamo diventare un amico di sogno. Oh. Oh. Quindi ora wadere D No è vero. Eliminami. Non mi dare la vita. Voglio essere Wad D, Guadelho D. Non puoi. Elimina. Elimina anche i okay. bombi. Vedi, non puoi. Elimina No. Kill me. Oh, oh. i want to die Ok, muori, va bene. Così. Yeeeeh. Okay. Mamma, guardo Rodini. Ok, ci serve Fire, quindi Fire. Le tenete sempre le abilità che vi danno, ok? Cioè, se mi danno un... un um, leo che non se vi da Bazzi sì, non lo prendete. Perché Bazzi è inutile. Dovete sempre prendere gli elementi che vi consiglio. Perché se no siete... Stupidi. Beh, <ride> e siete anche fregati. Prendi questo. Perfetto. Lì c'era un cuore. Non so. Giusto? Sì, sì, l'ho preso io. Fush. Ok, quindi... Ci serve... Pochissime ora... cuori sono di tempismo. Ok, fai. Ok, corri. E ora? Pim! Basso, di qua. Vabbè tipo eh, faccio io, faccio io. Eh bravo, resta lì. <ride> Brunningleo è stato colpito da un altro Bruningleo. Come? <ride> Gli ha lanciato una palla di fuoco. Ok, si, sì, bisogna tanto, eh. Bisogna essere tanto, mi meno cioè oddio. Perché mi sono teletrasportato? Perché sì. Il so qua ha detto tu, vieni con me. <ride> um, oh no. Aspetta, ok. E ora? Bisogna rifilarla su, vieni qua. Eh, lo, lo sta so già facendo. quella muore. Lei ha rifilato. che non avrebbe dovuto. Per e un... ora... No, no, Marco, oh. no. <ride> Si, si rifà. Ma... Non si può rifare. No, è una porta. Non si può rifare. È una porta rossa, ci puoi entrare e rientrare quando vuoi. Non si può rifare. Non si può rifare. Vai nella cosa, vai nel cannone. Non si può rifare. Suicidiamoci. Let's go! Let's Ma, go to kill. Scusa, stavo già io, perché tu hai fatto, fatto così? Eh? Io? Sì, perché hai voluto premere tu? Stavo già io. Perché io mi ricordavo il padre Roger No, Sparte. no, non te lo ricordavo invece. Eh, te lo ricordavo io. <ride> Dai, veloce a ucciderci. Ma Voglio. perché dobbiamo morire tutti? Perché sì. Sei tu l'unico un rimasto! Oh yeah! <ride> Potevi morire solo tu! E chissà ne importa? si torna indietro. Ci abbiamo ancora l'alleato. No. Ma non si può rientrare. Non si può arrivare. Eh? Abbiamo salvato. È salvato. Ok. Eh. Taglio. Ok, okay. siamo tornati qua al terzo tentativo la micia bisogna attivarla dall'interno se si da soli così e poi entra il tramonto e ora rifacciamo il puzzle sperando di non sbagliare però. allora bisogna premere questo tasto premere quest'altro subito aspettare Ok, adesso fare quest'altro. Appena sale sulla piattaforma, Perfetto. Ora la palla va a rompere qui. Va a rompere le scatole. E ottenete tre cuori. Dove sono? Ah, ecco. Ora, finalmente, possiamo proseguire. Oh! Yeah. Mo, stiamo qua da un quarto d'ora Aia! Da dove? Siamo qua da un quarto d'ora preciso. Allora, qui sta un pulsante, premetela. Che, che, che dici? Ah. E ci sono altri... Due, Due o tre cuori? Due. Eh! Mi sono parato! Ok, cadete giù. Ah! Non ci credo. No, no, no, il pagolo è risolto. Lo so, sotto. lo so, lo so. Beh, possiamo riprendere, è facile. E poi ci al cuori. cuore I cuori si salvano Dai beccato, stavo dormendo Chi? Udo di. Ah, l'ho ucciso Sì, l'hai ucciso Una persona cattiva Ivo Ok, non le prendete quelle stelle perché sono un imbroglio sono il rimpiazzo dei cuori che avete preso. No, non è vero. Sì. No. De... Non è... Quello De... è l'altro lato. Ora dobbiamo usare il king del... Comunque alcuni sono il rimpiazzo dei, dei cuori che avete preso. Quello è del pulsante, ma quello è sotto l'altro allora... lato. Allora, ora possiamo eliminare il vero E È Waddle No. e Waddle D. Se lo vuoi usare, usa. No, voglio vedere. Non, non ti posso eliminare. Vabbè. Come? Devo morire, miseramente. Ok, prendiamo. Dovete prendere sempre l'elemento critico. Uccidete! No. Ora correte! E correte. fai a sapere. E correte, lo so perché ho visto un let's play. E correte. E correte. E correte. E clic E ora dovete correre sul serio Perché sennò qua cade e non prendete i cuori Ok allora, vediamo se con il percorso. Ok, sì, ok. Perfetto. Questo io l'ho perso. Perché non sì, sei... Ok, uccidete i nemici e eh? si può partire col del, del, del grasso. Vai, corri. Devi prenderli tutti. Ecco perché l'ho perso. <ride> Mi ho preso in caduta. Meno male. Posso morire ora. No. Fai come vuoi, boom. Vai. Addio amici. Cadi e basta. <ride> no, non posso uccidermi. <ride> è vero. Le <Mi ride> cadute non ti possono uccidere perché ti teletrasporti. Ora dobbiamo usare Meta S. Meta severe allora. Non sono stato qui. Non sono mai stato de de de. E non sarà nemmeno Meta Mi dispiace. Non lo sarò. Capita. Ok. Eliminiamo ah, quindi tu, no. il nostro amico di turno e prendiamo uno sgocciolo che ora mi dà acqua quindi... così! e ora possiamo fare questo! Mm, che bello! Sto morendo, sto morendo evviva! Io, e io ti impedisco di prendere un altro danno! No! E eh, vabbè, capita io ti salvo. No, no, no! Beh, no. <ride> muoviti, che stiamo, stiamo perdendo tempo, che qua bisogna correre. No, è mio. Lì, lì, lì, lì, lì, lì. c'è qualcosa, credo. Boh, non lo so. Vedi, lì, lì sopra. Eh... Um, forse, eh? No. Boh. Io credo. Scusa, tu quando hai fatto la sua L'hai hai presi tutti? Sì, no, ne ho presi 100. Che lì, lì c'è roba, dobbiamo correre. Bisogna buttarti Lo so. Giù! Ok, non c'è più niente, Ci mancano 9 ore. Ce l'hai già Fiamme Leo. Cioè. Tizio! il Tizio Gia. ingleo! Inglese. Non ci interessa il puzzle, perché non ci interessa e basta. Ve li mostreremo alla fine. Caso. però senza aver completato cioè prendevo le immagini da Google e, e le vero possiamo credo io li sto per completare il quadro su file oh mio dio mio file. che spavento che ci toccano solo 5 cuori ce la faranno i nostri eroi? Sì. ah qui c'è sgoccio wow mi sa che qui non c'è niente si sì, ce la faranno i nostri eroi non c'è niente aspetta sono, an sono andato lì, non c'è niente va bene, va bene Cili, non morirà mai Cili Cili non muore Gimmi vai, vai. Vedi, l'avevo detto che sei ritornato Mi hai detto sciarpanico Ok, uccideteli Sbaglio. tutti, subito Subito, corre Perché subito? Perché sì Ah sì, ci sarà un e mm. No, perché Sì, c'è un guadaldì do do e dobbiamo salvarlo Vai tu, vai alla aprire No, non c'è niente da aprire, ci sarà la Ok, uh, magari aiutami però. No, io c'ho la chiave. Ah, comunque uh, c'è una cosa di contrattacco, non so se c'è la chiave pure... Perfetto. E ora? Per, per chi metà l'altro? No, per tutti. Vai, apri qui. Comunque, mi sa che questo non era tempo. No, però, però ce attento. lo prendiamo, ce lo prendiamo. È sparito. Dai, era qui un secondo fa, non è giusto aspetta non aprire niente che potrebbe essere l'ultima cosa che facciamo no non è l'ultima cosa alla fine non di entendo. ogni cosa intendo che... aspetta che cosa non aprire lui c'è sopra un cuore cibo oh, cibo e noi sarebbe indietro ci ho attento che lì ci potrebbe essere un solo. burning wheel si può un sì. no vedi che lo sapevo che lì non c'era ci mancano solo tre cuori dai Adesso sono Burning Leo. Non eh, sei Burning Leo, sei. Kirby Fuoco. Ci serviva tizio, sì, vabbè ora lo spawn. Ok, andiamo. Ti do anche le abilità? Sì, vabbè. Come no? Vai. Questa parte è un pochino complessa, eh. Wings. Ok, fa la sua... Ah no, il ponte non è complesso. Non male. Però la faccio comunque. Io. O meglio non è così tanto complesso. oh Ah si sì, è fatto con Waddle Dee. Beh, questo ucciderlo. Uccidilo. Io ucciso Waddle Dee e basta. Boom, vai Eh sì, è così infatti. Sì. <ride> Perfetto. E E uno è andato. Mi sa che ci dà un cuore, eh. No. Ehm, però... Eh, no, no. Sì, è... sì, sì, serve. Oh. Ok, aspetta, Rivalci. qui cosa c'è? Una staffa... ok Vuoi diventare un eroe? No un Ma che cos'è quello? Che... Un amico di Sammy? Boh, prendiamo un mangolo Sì, voglio essere un amico di Sammy. fammi diventare un mangolo E invece no Tu sei questo? Sì Ok, sgoccio. Evviva! Ah, ho sbagliato, Accidenti! Oh no! se vuoi ah, vedere il contrattacco esatto. c'è scritto forse è l'ultimo quelle in comune sono l'ultima. niente lascia stare Perché prima ho fatto con metà il contrattacco forza attaccami e eh, vabbè niente proseguiamo allora qui cosa c'è? nulla quindi possiamo proseguire oddio Uh, la mela gemma. Giusto. Ok, ponte numero 2. Lì è una mela bomba, al massimo. Eh sì, vabbè, comunque una mela c'è una bomba. Più più aspettate, più diventano grandi, quindi più danni faranno. Se, se aspettate a farmi Allora, qui bisogna uccidere tutti. Quanti... I Tranne Tutti, quanti? Tranne i Guadoldi. Quanti? Cimia di... Oddio no. Piano, piano, piano. E <ride> io tranne Guadolcigno Guadolcigno Guadolcigno Fortunatissimo Sì ma se Se si sti popolani <ride> Non riesco a farli cadere <ride> Povero Signati Perché non muoiono Sono io. il più importante devo andare alla porta ah! Bravo oh, no, suicidiamoci Suicidiamo no. Certo E Wii oui. Ok Quindi rifacciamo il ponte Tanto ora ho comunque l'abilità Facciamo ah, ponte i bambini Facciamo i ponti Giusto Quella, quella... Sì, si sì, non è morto Quel tizio là era, era il prima Cioè era del, del primo ponte si sì. ok sì, vabbè Vabbè uccidiamoli tutti e due Tanto ce l'abbiamo già il pure <ride> Che mi dispiace Capitano. What the good? What... Ah no, potevamo prenderci un altro amico di Fa niente. Possiamo fare il ponte numero 2, giusto? Sì. Sì, secondo te. Ci ho fatto rifare il primo. Noi intendo se, fa... se falliamo il primo. Ok, vai, ponte numero 2, riproviamo. Quindi ora aspetta. Sì, Quindi ora facciamo cadere la scimmia di. E ora facciamo morire una volta. Bravo, bravo scimmia di che spingi. Poverina! Perfetto, un altro Lui è morto. Lui vuole bene i suoi amici! Di sogno. Wiiii <ride> Ui... <ride> Taglio finché non ci riusciamo. Lui vuole bene i suoi amici! <ride> Io no. Ma scusa, perché taglio? che non ci riusciamo che ne sai che questa volta non è quella buona si sì, lo so ma per gli spettatori è taglio finché non ci riusciamo quindi potrebbe niente... anche non essere tagliato si sì. quindi non dire niente di ecco Brutto. niente parolacce no no no No! ok smetto di premere pausa si sì, spero ok ponte numero 2 tentativo numero 3 fermo sì. eh. Allora, mi metto magari qui, così, appena muore uno, risale. Ush. E mi è risale. salito, dai. Devo stare dai, con la scimmia. Con la scimmia, <ride> Se non ce la facciamo a questo, eh, la faccio io a questo caso. Ah, mamma mia, sto per fare una double kill pack. Che è un altro è morto. Ora è sempre più facile, basta fare tutto così. E poi, ps, e poi muoiono tutti da sopra. Alleluia, ce l'ho. Ok, palazzo numero 2 è completato. Al, al terzo tempo. Quindi ora possiamo dormare tutto. E andiamo. Ci manca solo un cuore. Un puzzle probabilmente. Sì! Staffa, amici. Prendiamo Susi o Taranza. Uh, Taranza. Taran, taran. Prendiamo il, pre, facciamo così. Uh, quando sconfiggiamo il boss mettiamo l'abilità che, che, che vuoi tu. Susi, Taranza e Magolo. Eh non penso. Sì. Ah, e non possiamo... Io ho fatto così. Non possiamo andare. Sì, a... si può ah. fare. Perché non andava allora. Eh, vediamo un secondo passo No, c'è altra gente per non dare fastidio. Ah, abbiamo tutti i cuori? Sì. Dove stava l'ultimo? Stava dove stava la staffa. Tutto oh, sul serio? Ah, ok, va bene. Allora andiamo subito, quanto stiamo? Ah, uh, vabbè, ma abbiamo fatto un casino di tagli Allora dobbiamo sbrigarci. Ok, ora c'è un'altra staffa amici E quindi c'è un'altra Susi. Susy Che poi non è un'altra La stessa Un'altra sarebbe... Ma c'è qualcos'altro o altro? altro. Ok, Susi al posto di... Sgocciolo Quindi ora mi prendo una bella abilità Vediamo non me lo permettono muoviti prendo essere... io io però dammi il fuoco grazie <ride> non hai fatto nemmeno apposta per me però io lo sapevo che mi ha fatto quindi ora cibo dammi tutto cibo. mio cibo mio cibo dai il cibo a tutti Cicciole gli altri non siano. hanno bisogno ciccione che non siano. sono già ciccioni mago non è ciccione ok ora Prepariamoci per un boss. Ovviamente. Eccolo qui. E Whispy Woods! No. Oh. Non è un Woods. Parallel. Albero trascendente. Ha un altro Woods, che poi in inglese è molto meglio perché sarebbe parallel woods. Quindi sì. Ah, cacchio. Mi ha mangnato. Non mi ha mangiato, che figo. Perfetto, io lo picchio allora. Però ha mangiato te, che bello. Io non lo so usare. Ok, i boss, io... i boss paralleli Li chiamerò così perché un altro boss Non si può sentire Ok uh, Sì, la mia abilità viene qua. Uh, li chiamerò parallel Tizio mm? Sì, parallel tizio. Uh, hanno molta più vita perché Hanno molta più vita di quelli normali diciamo. Guardate quanto li faccio, da solo E mi sa che questo non può nemmeno andare a chiudono sì, non puoi andare a fuoco, ci ho provato mille volte io ah, Non mi mangiare Cacchio, mi ha, mi è sono stato volare. schiacciato E la mia abilità dov'è? La mia abilità è sparita L'hai persa, va, va bene Va bene, mangio una mela, spunto una mela Ah, eccola Era oh, okay. qui la mela Noi una You're tuo. true Va le prossime volte eh, sarò eh, marzo È morto Ok Easy Le prossime volte sarò marzo e quella è la, la prima staffa dimensionale, possiamo dire, non lo so. È un coso. È un coso, è un coso. Sì. Ben, ben fatto, patto. dimensione 1, 30 su 30. Beh, facciamo la prossima. Prendiamo i tasselli, che non completano il puzzle. Quello di Kirby Grand Robot. Siamo ancora con il puzzle del Quindi, secondo Quindi, dimensione 1. 1, completata. La prossima volta va bene, sì. C'è un checkpoint tra virgolette, quindi ora. Facciamo la seconda dimensione. Ok, eccoci qua. Ah. Dopo la prima dimensione si possono fare pure in disordine, va bene, però sì. noi, noi le facciamo in ordine. Ma perché noi siamo ordinati? Perché io sono un perfezionista, Marco non lo so. Sì, sì, lo so qui. Ok, quindi possiamo pure eliminare tutti gli amici, però no. Uh, non si sa mai, io però mi tolgo Quindi, no? la l'abilità. Quindi com'è? No? Com'è la che si toglie Meno, easy Non ho meno. Muoviti! Non togliersi, so, la tanto mani avrei un'altra. Ah, hai preso il primo cuore, ok. Ah, il primo cuore comunque mi sa che non si può evitare. Aspettiamo Sì, si prima può entrare. Cioè, sì, intendo che il primo cuore è easy se non lo vedi sei proprio cieco sì. e non nella no. nel paese cieco cioè. non c'è cieca ok secondo cuore una cosa troppo facile ci serve questo ok a chi diciamo a chi diciamo addio a me togliamo taranta taranta non, è... non lo vuole nessuno <ride> cosa? ma perché? <ride> perché? perché io... non, lo... non lo so hai Dio Ciao! Okay. ok, siamo quattro. Ora dammi la ricordo. Che me l'avresti potuto andare anche tu, eh. No. Nah. Sì, invece. Quindi ora come si fa? Bush? Non si fa. Perfetto. Bene. Bambini, non si fa. È una cosa cattiva. Ah! Non si fa pa! Non si fa! Pa. Non. non lo puoi fare tu che lo fare? No, non lo puoi fare. Lo serve bastone puoi... oppure la lancia. E non la macchina lancia. Uh. Quindi ora come si fa questo? Bisogna muoversi. Muoviti, corri! Muoi lentissimo però. Eh, questo! in quegli altri. Sì, non so. Saranno altri più veloci. Lo so, Quindi, lo, io l'ho completata, mica tu. No, non lo puoi fare tu. Mi sì, lo posso completare. Qui. Magari lo facevi prima così tipo ci spiegavamo. prima. Ci sono tre cuori! Alleluia! Ok, Kirby, prendi tutti i danni che ti pare, a me non interessa. <ride> sì, muori. muori tranquillamente. Per me. Tanto muoio una cosa Uh. Ricky e Cuckoo. questi quadri comunque si possono trovare in, in, nei mei livelli. Sì. Sono degli easter egg ah Però che noi, bello. noi non li abbiamo trovati. Che bello usare Ricca in Q e poi ci sono quelli dei quelli nuovi. Sì, va bene. Allora. Non ho mai usato Kain io. Davvero? No. Non ho mai usato. No, davvero? No, non è vero, quindi. Ai, vai, corri Kain Kaim. No, no, no, questo è un, acqua, un cuore. E quindi. Qua. No. <coughs> L'avresti sal saltata? Mi dica che non mi ha fatto tornare Aiuto Ok Sì Avresti anche potuto imitare di fare il gordo Che poi si chiama Bombospino Dai me la chiama Dai me la chiama Ah è vero Rick che può saltare i sui nemici Che okay. è morta Susi sì. No no no no C'è la Vai corri Vedi? Vedi che incapace che è sì, sì, sì. A me non le ho curato un po' di vita Grazie. Vai Sì Uh chiave blu Dammi a me Dammi. No no no la tengo io la Resto qua Voi dovete fare tutt'altro Tutt'altro Muoviti Ah mi sa che uno non bisogna attivare No bisogna attivarli tu non è un puzzle, è un po' eh, stupillaggio, eh, eh, eh, non c'è niente. Mi volevi fregare, sì che c'è, che c'è. Non c'è niente, sei stupido. Ma no, che le ha messa a fare le stelline? Eh? Che le ha messa a fare le stelline? Perché, perché hai completato un puzzle, sei bravo. Sicuro, le hai prese tutte in questa dimensione? Sì, le ho prese tutte, tranne a parte. Allora, questo lo devi fare tu, Rick sa saltare i sui nemici. Dai, posso lo faccio posso io chiave, no, no, posa So saltare sui nemici, ho imparato molto dallo scarpone che mi mi in giù. Vai, devi saltare su quello e se sei cattivo... Ah, potevo, e non morire. Potevo farcela, peccato. Ok, uh, se continuavo dritto ce la potevo fare. Ok, ora allora fermo. Ho ucciso tutti. Comunque l'avevi preso troppo in ritardo, non ce l'avessi fatto. Sì, più. vabbè. Mark. Mark. Sì. Posso provare a prenderla io no, la porta? No. tanto la do sempre a me. Anzi, tu non puoi nemmeno entrare. Sì, la do sempre a te. Ok, ora direi un bel suicidio ci sta. Perché? <ride> Perché ho tipo uno stezzo di vita. Uh, quindi non posso. Vabbè. Monti. Tanto.. <ride> hai messo la palla lì sopra. <ride> <ride> no! Non mi salvare, non mi salvare. Perché non ti devo salvare? Muori! C'è la porta! Andiamocene, amici! Che belli amici che siamo noi! Uh -huh. Perfetto, vedi, ora lo possiamo fare con calma. Prendi la chiave! Quale chiave? Non c'era una chiave? Io non ho visto Ho visto male io. Uh, no. Ci serve. Bravo. No, non lo volevo. Va bene, ti serve. Ci serve. Ti ah. volevo uccidere, vabbè. si può uccidere un amico di gli... No! Vedi? Susi, sono Susi, incapace. C'è il cuore? Muoviti. Tu non ti preoccupare So quello che non faccio Prima ti sei suicidato <ride> Mi sono suicidato apposta Avevo quel, quel pezzetto di vita Cosa dovevo fare? Non suicidarti e curarti dopo No Ci tu serve sgocciolo so. Tu sei sgocciolo Oh nah, Che nah, l'ho faccio, faccio. So. Ok dobbiamo uccidere tutti i nemici E prenderci i nostri freni Bravo, ora non prendi frame. Però un attimo, il prossimo premio è qua. Uh, non riesco a uscire. Resta tua. Tu uccidi. uccidi quello si squish. Sì, si chiama lo squish. Lo so, Uccidi quel. si bug. Ah, mi ha preso. <anfiole> <r Bienveniente> <nose> Hai voluto tu! Black Hole! <supere> Ok, e ora tu ci dà la maniera style. No, mi, preso. mi, mi ho preso. Ho ha preso! Maledetto, i marcelli sono buggy. Quindi nessun premio? No, perché Bazzi avresti, dì, avresti fatto meglio a non farlo. Che ora c'è il Che lecca il sedere agli altri. Sì, Se, Guy, sei disgustoso. <ride> e poi cosa ridi? Cosa c'hai da lì? Perché il calcola ai nemici? Certo! E comunque si dice sedere, quindi Bazzi! L'abbiamo già detto! Bugzi? No! Suzzi! Quindi! Oh, oh. Ah, è vero, lui funziona anche da fiesta! Un attimo, dobbiamo aspettare! Andiamo giù! So che alle volte ci c'è qualcosa. Uh, mi sa Sto che al all'ultimo c'è una cosa giusta. Ah. ah, quel giorno cioè, allora. Non era nostro lea. Qui c'è un cuore e ora. Fire! Oh, yeah. <ride> e poi <ride> Cuore! Attenti ora... ah. oh. <ride> Su, è, è un completo rimpiazzo per cui. Prima, oh, yeah. cuore. aia, e oh. spa. Ah. Qui c'è pure una mira orrendibile. Orrendibile. che okay, andiamo giù, perché non lo so che cosa potrebbe stare. So che c'è un cuore giù, ma alla fine. Ah! Ho ucciso già Valma! La muoviamo! Ma ah, è vero, io posso avere le abilità! Uh -huh. Essenti su. Ah, è vero, ci serve essere il siti. Perché? C'è cinese? Allora puoi fare la... No, non è vero! Sì, vero No, devi fare il coso, amici. Non togliere i sussidi. Vai! Che, cosa ti serve il sensito? Dimmi. Come arma. Mi aveva stancato quello... C'è pure i sussidi. Una di voi va giù, vai giù, va giù. Quello mi aveva stancato. No, non, non lì giù. Su. Vai prima su. Giù su. Di ok niente So pensavo what? che c'è fatto qualcosa You're useless Qualcuno mi dà una vita No che okay. Dark ah. Hai visto? Ti ho dato la vita Dark man è vero No non mi. lì Lo no, so anche se non c'è niente sotto. Se non un pezzo di torta che voglio dai la mangiare la Ma chiamando. Ok, eccoci, e ora diventiamo Celly! Abbiamo fatto un piccolo taglio perché uh, mi stavo chiamando, ok? Chili! What are we gonna do? Ok, prima di tutto. No! Sto morendo! Oh. Prima di tutto sto, non uh, andiamo lì! Qui non c'è niente più! Che... Sotto c'è niente. C'è un bel cuoricino. E susi che fa? Lo ruba! Perché susi è un ladro. Ora <ride> stellamici, <ride> l'amici, giusto? Sì. No, treno, no, treno. Oh, no, questa ma... parte! Mastometri! Questa parte qui è precisissima. Precisissima. Ne sono stare attenti. Quelli, ah. quelli Marco fai eh? Sì, ok. Ok, ne sono stare attenti. Anche se io ce l'ho fatta prima, ecco, vedi? Vai giù! Giù! Lo so. Ho saltato apposta lì perché bisogna No, non bisogna saltare. C'è un salto preciso poi. Qua. Eh, a parte questo, a parte, c'è anche. Vai qui! S veloce! sbrigati sbrigati stai prezzo, fai, scichiamo! Ecco, vedi? Bisogna, bisogna andare veloce! No, basta che non salti nei momenti in cui non devi saltare. No, in realtà serve per prendere tempismo a saltermare. Ah, perché scendo ancora visto che abbiamo già preso? Ah, perché c'è una vita. Perché voglio morire, ok? Io spreco una vita per prendere una vita, perché. I want to die. Beh, ok, stavolta serio. Non scendo giù, mai più. di far di non fare una cosa e la faccio ok non adesso sei so. <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> perché ti fa venire la ride scusa? perché gli piace no non è vero ok e ora no. siamo no. fregati che lo derano. sai, bella dai, se qualcuno ti chiama... Taro. Ok, ci abbiamo fatto. Abbiamo ripreso? <sighs> sì, abbiamo ripreso. E eh, abbiamo perso la eh. No, non eh. mm. è vero. Facciamo un po' di prendere la vita, scusa. Sì, sì. Non sei che lo puoi aprire in corsa? No, non si può. Non si può. Apri quello tu prendi il cuore. Non sai che ora devi entrare l'alleato Pascelli? Perché è un tema da curata? Non è da pirata. Chi prendo? Così. Così. Ne Così è un altro nemico di chi è? No, è così. Non così. Così. si. Così. Con la z. Esatto. Prima di epoca Queen Settoria. Eh? Sì. Cos'è? Sì. Ecco. Settoni Queen. Sì. Ok. Niente più Ma come fa nel trailer a piangere la Quando vede Queen Settoria? Ah, boh prendiamo metanete nero, così perchè mi va comunque l'ho visto come muore metanete nero, è bellissimo smettila di evocare qui in sectoria, non serve a niente Mi allora chi prendo? prendiamo, prendiamo, prendiamo, prendiamo ok ho deciso perché non hanno messo quinsettoni? Hanno messo Taranto Aspetta, ora chi c'è? Secondo boss dovrebbe essere Secondo te? Uh, Kraken, giusto? No. Sì. Sì. sì. Quindi lui. E è... Fammi vedere una scena di quinsettoni almeno. No. Ok, quindi, abbiamo tutti i cuori? Sì. 30 su 30. Ok, no Quindi. Eccolo qui! Naturalmente lo ci fanno fare. Che... Un altro doppio craco! No! Naturalmente non ci fanno fare tutta la cazzi di. Eh, ok, come fare di craco che diventa doppio craco, quindi ci mettono direttamente il doppio craco e questo ci anche la battaglia molto più semplice. Sì, come no? Aspetta, aspetta. Oh, e dai, deve essere una sorpresa. No, infatti mi a niente. Vi dico solo che non è finita Perfetto. Easy peasy, Lemon, non è finita, squeezy. Perché ora.. Un volore ultraterreno, un altro grosso. Grosso! Grosso più grosso. Ok, come fare? State attenti, non lo fate. È pericoloso. Beh, potreste farmi male io alzo le piante ok attenti schivate al momento giusto e state a posto okay. che le battaglie boss di questa moneta non sono difficili sono solamente impossibili <ride> sono solamente con più vita quindi dovete stare attenti vi basta parare schivate state bene e tu hai perso io non l'ho perso mai cioè guarda me ho preso aia oh vita critica oh. critica critica cosa faccio? mi è venuta una canzone così si è morto? Cara. io ranzato ah, ranzato, <ride> ranzato. Che! ranzata ranzata ha! ranzato ah comunque mi sa che ora? visto che siamo in due giocatori ecco mi puoi salvare salvo, salvo Salva, salva. È morto per l'acqua. Salva, salva, salva. Salva mio. No. Oh, Marco. <ride> Smetti. Per noi è durato tipo un'ora, per voi circa 20 minuti. No, no, no, no. Non è vero, non è vero, almeno mezz'ora. Se non di più, quindi prima e seconda dimensione completate con 30 fuori. Oh, immagini... Sì, sì. Ricordando Robobot, ok e poi altri tasselli, altri tasselli e altro tassello dell'immagine nuova per giù. ok quindi nella prossima parte di Kirby Star Alice stavo per dire tipo deluxe, anche se non l'abbiamo mai fatto quindi è un po' strano <ride> non lo faremo mai probabilmente mm, forse un um, giorno nella prossima parte di Kirby Star Alice continueremo e finiremo ero in una dimensione parallela quindi ci vediamo alla prossima parte ciao ciao